Noi vogliamo capire la regione in questi anni che cosa ha fatto, se queste linee di indirizzo hanno funzionato oppure no, e poi c'è tutto il tema anche del Tribunale dei Minori ma insomma sono tutti argomenti che sviscereremo nelle prossime commissioni.